Andrea, siamo tutti e due molto di fretta perché dobbiamo fare una corsa lenta. Innanzitutto stai bene? Sì, anche se sono le 8 di mattina e siamo mezzi abbioccati, eh, direi di sì, dai. Ma ieri sera sei tornato tardissimo? <ride> sì, uh, non, non troppo tardi, ma sono tornato tardi. Intanto si stanno preparando a tagliare l'erba nel, nel campo di calcio, beh, ma io ti tiro un pacco, vediamo se riesci a capire come al solito di che scarpa stiamo parlando quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche poi non so se riuscirai a correre in pista a meno che boh non lo so e guarda si sono messi proprio qua di fianco e potrei aver già capito che, che marca di scarpe è qualcuno l'aveva detto sta, sta cosa da il tips vabbè alla fine te la tiro dai sei pronto? lanciala bene che grosso eh. No, non l'hai lanciata bene Vai Ci sono due scarpe, una per me e una per te Stessa marca? Stessa marca Se ne andrà via adesso? Procedi con l'apertura di che marchio stiamo parlando? Allora, a vedere la tua maglietta è Nike e questa dovrebbe essere l'Infinity React 3 a sto punto ah, Hai assolutamente ragione, la puoi guardare ovviamente sai che è di colore nero È di colore nero? Allora, l'ho indovinata dalla, dal battistrada e basta perché... beh, un po' dal React che non è lo Zoom X Uh, però il, uh, il battistrada è praticamente uguale a quello vecchio saperlo avrei portato le altre a fare la, il confronto mi sembra che sia cambiato relativamente poco forse un pochino qua l'anello forse c'è un po di schiuma più dura qua sopra questa qua nera ascolta e secondo te invece la linguetta è migliorata oppure, oppure no? Bravo, quello lì era il punto dolente, sembra di sì, guarda, l'hanno staccata dalla tua maglia, mi sembra che sia abbastanza libera, che era il pezzo dove si strappava. Prima si attaccava molto più in alto, qua adesso hai due o tre dita di distanza, due o tre centimetri di distanza da, dall'attaccatura, quindi guarda qua come è, com è più alta, prima arrivava qua. Finora. Quindi secondo te in questo caso non si romperà? Bah, questo non te lo so dire, sicuramente sembra che l'abbiano migliorato anche la, la linguetta in sé sembra più cicciotta e più lunga E secondo te quanto pesa questa scarpa? Peso 2,60-2,80 forse, tra i 2,60 e i 2,80 Fai una cosa, provatela un secondo e poi dopo mi dici se è stesso numero o mezzo numero in più Subito, che al momento migliore abbiamo trovato appena provata. Che poi Andrea mi hanno detto che ad alcuni le scarpe che abbiamo testato qualche giorno fa, le Invincible, potevano creare dei problemi, questa magari è che è più stabile creerà sicuramente meno problemi. Guarda io la, la Invincible uh, te l'ho detto l'instabilità non l'ho più notata. Sicuramente questo è molto più stabile, intanto ti dico stesso numero e in avampiede la trovo abbastanza, quasi troppo avvolgente, diciamo. La punta è molto stretta, stretta, fasciante, diciamo. Quindi sicuramente dici o stesso numero o mezzo numero in più? No, credo che cambi poco perché la lunghezza è giusta, è proprio nell'avampiede che la sento più stretta e avvolgente. Va bene Andrea, facciamo una cosa, uh, un piccolo brainstorming, chiaramente adesso non possiamo prenderci un coffee, però tra qualche minuto ci racconti cosa ne pensi di questa scarpa. Il caffè ci voleva, Dai, adesso oggi possiamo uscire davvero e fare una corsa un po' più lunga e capire la scarpa. Prima di andare a correre, apri anche la seconda scarpa, qua c'è un gran casino ma comunque ho messo in sottofondo la musica, dimmi di che scarpa si tratta e quanto pesa secondo te. Che bordello, sembra fatto apposta. eh! innanzitutto di che colore è questa scatola? senza guardarla... senza mi... guardarla però considerando che per me per te è nera per me non è nera gli ho dato un mezzo, un mezzo occhio mentre aprivo la scatola e ho via il pezzettino di di carta è bianca ma nei prossimi giorni faremo un test in pista di confronto di, delle due scarpe però adesso c'è troppo casino secondo me ci conviene andare a correre. Le due scarpe, cioè dici la Invincible Nera e quella bianca con le va più forte, le due. Eh, dipende anche chi la usa in questo caso. Guarda che bella che è. Quella rossa in effetti era molto bella. Quella nera è carina, questa qua è super, ma la vedo dura sulla pista bianca qua in zona. Cioè questa qua ci devi uscire il sabato sera. Va bene, andiamo a correre, dai, sennò qua c'è troppo casino. Andiamo. Andrea, è stata una bellissima corsa, spero che ti sia piaciuta e correre con il nonnetto ti abbia fatto bene, perché stasera devi gareggiare e forse anche vincere. Guarda, sicuro devo gareggiare. Uh, sicuro vincere no, perché ci sono 10 accrediti migliori dei miei, poi è una specialità non mia, anche se è la mia preferita e vediamo come va. Invece cosa ne pensi di queste Infinity Run 3 con le quali hai corso soltanto 11 km? Sta venendo il dubbio, prima ci stavo pensando dove cavolo avevo fatto finire il modello, il 2. Anche perché gli avevo fatto 500-600 km, era per vedere le differenze tra, tra le due. Questa mi sembra un pochino più alta, soprattutto nella zona del mesopiede. Beh, sicuramente è una scarpa diversa dall'Invincible, è una scarpa un po' più, più dura, sicuramente più precisa nelle curve. Guarda, davvero non ti so dire se è più stabile, la sento sicuramente stabile perché è stabilissima. Però anche la Invincible non mi, non mi potevo lamentare. Tra l'altro, Andrea, sentiamo che cosa ci hai raccontato durante la corsa e poi dopo ti faccio altre due domande. Dai, va bene. Procede questa corsa. Ma diciamo bene, va? Prima ero partito che non ero convintissimo, adesso sembra molto bene. Sei più stabile tu nella corsa o io con l'Invincible? Ma io mi sento bello, bello stabile. Poi. Ne riparliamo perché c'è l'insertino okay. che, che non si sente ma si sente per la stabilità, poi la faremo vedere. Secondo te a livello di grip e di trazione come l'hai mm -hmm. vista nella pista bianca ti è sembrata eccellente oppure soltanto media? No, devo dire che, che l'avampiede è bello zigrinato, ha delle belle intagliature, eh, su pista bianca va via bene la sento molto, molto stabile, invece sulla, molto grippante sull'asfalto. Sull lì eh, dico sempre che tutte le scarpe sono, sono grippanti sull'asfalto asciutto, questa devo dire che, che sento proprio che è un tutt'uno con l'asfalto. Invece a livello di tomaia e soprattutto di linguetta, come le hai viste? e Secondo te la scarpa si slaccia oppure fa il suo dovere? Guarda, da, da buoni recensori stiamo guardando quelle piccole, piccole stupidate. Eh, ho fatto solamente un nodo e non mi si è slacciata, il che è buono perché eh, mi ricordo un paio di scarpe Pegasus 34 con i lacci plasticosi, mi si slacciavano anche col doppio nodo. Comunque si allargavano. La Solar Glide mi si, è, mi si slaccia un pochino, mi si allarga. Uh, lei devo dire che con un solo nodo non si è slacciata, non si è allargata e devo dirti anche che la tua maglia che prima ti ho detto che era stretta in avampiede durante la corsa non l'ho sentita così stretta invece a livello di intersuola come l'hai vista è sicuramente molto molto più stabile soprattutto ai ritmi che abbiamo, a cui abbiamo corso 4,45 al chilometro cosa ne pensi? Cioè, su questo faccio un po' la tua faccia non, non sono tanto d'accordo, nel senso è sì stabile, eh, però credo che sia una mescola che, che dà meglio di sé a, um, ad andature un attimino più svelte, nel senso su una corsa lenta e rigenerante non le ho trovate top perché non sono così rigeneranti rispetto a una Invincible, secondo me daranno il meglio di loro nelle corse quelle di tutti i giorni dove magari hai anche voglia di galoppare un pochino di più, dove ti senti meglio. Credo che sia una scarpa da lento vero e non da rigenerante. Inizialmente questa scarpa era stata venduta come scarpa stabile, in realtà è comunque una A3. Eh, cosa ne pensi della soletta e soprattutto della conchiglia? La soletta è la stessa identica della Invincible. Eh. Guarda la conchiglia, il pezzettino qua sopra morbido, quest'altro invece è bello duro. Uh, ha il collarino che mi sembra identico a quella della 2 qua forse un pochino più tra virgolette gommoso invece che di plastica e poi ha questa, questo collare qua che parte dal mesopiede e arriva fino al tallone eh, che la rende molto stabile quello che, che dicevo prima nella, nella prima corsa è proprio un collare che mi tiene il piede fermo il guide rail ecco l'idea dovrebbe essere quella ti faccio l'ultima domanda quando faremo il confronto con le Invincible e soprattutto dobbiamo fare un allenamento in pista veloce per capire effettivamente se queste due scarpe consentono di correre velocemente. Allora io direi che se me la lascio oggi settimana prossima riuscivo già a fare il video perché i 100 km te li faccio. Credo che tutte e due le scarpe siano due scarpe da lento ma anche due scarpe per fare eh, corse veloci per le proprietà delle mescole Il, lo zoom x che è molto rimbalzante questa che comunque è react che è reattivo è un po più duretto quindi sono due scarpe diverse ma simili va bene andrea io direi una cosa andiamo a comprarci al negozio nike a milano le zoom fly 5 metteteci qualche like qua sotto e soprattutto offriteci qualche coffee perché comunque la recensione delle Zoomfly 5 farà faville grazie ancora ci vediamo alla prossima sì è vero, intanto grazie sempre per i coffee e se ne arrivano per le Zoomfly 5 meglio ancora grazie ciao, ciao.